L'eliminazione degli sprechi è uno dei principi cardine della LIN. Normalmente siamo abituati a pensare agli sprechi solo in relazione agli scarti di produzione, ma gli scarti rappresentano solo uno dei sette sprechi identificati da Taichi Ono, vicepresidente della Toyota negli anni 50 e padre della LIN. Spreco è tutto ciò che non contribuisce alla creazione di valore per il cliente finale. Per tale motivo, sprechi sono anche le attese, i trasporti, i processi non corretti, le scorte, i movimenti e soprattutto la sovrapproduzione. Uno degli obiettivi che ci siamo posti in SIT è intervenire a tutti i livelli dell'organizzazione per identificare gli sprechi in un percorso virtuoso che ci porta a ridurre o, dove possibile, eliminare tutte le attività che non generano valore per il cliente. Be Lean Eliminate Weights.